Sì, ciao ragazzi, ciao ragazzi sono qui con Mr Philips, Mr Ged e amici a fare una piccola pausa tra una registrazione e l'altra mi raccomando se non l'avete ancora fatto vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornato sulle novità di Ritmi Batteria colgo l'occasione per salutare il mio cameraman preferito Leo, il piccolo grande Leo che mi dà sempre un grande mano e niente, e vi aspetto ai prossimi appuntamenti, mi raccomando, lasciate i vostri like e anche i vostri commenti, sono qui a vostra disposizione. Scrivete. Da Ritmi Batteria per oggi è tutto, alla prossima! Buon groove! Scrivete! E scrivete, mi raccomando, scrivete anche qualche commento o suggerimento di Leo, grande Leo, sei il numero uno. Ciao!